Tutti pensano che questo sia il gioco della Serbian Dancing Lady Vi ricordate quando ho detto che forse era morta? Alcuni pensano che la sviluppatrice di questo gioco sia lei Beh, con questo gioco possiamo capire se è ancora viva Come ben vedete, noi siamo qui dentro questa scuola, Ryder Non hai paura? Oh, ho paurissimo, aiuto Ok, allora, entriamo in questa stanza, vediamo cosa c'è ah, Cos'è questa cosa? È un diario? Eh, è una pagina, esatto cosa c'è? Guarda qui cosa c'è Prendilo Cos'è? È un medikit si aspetta eh. Se c'è un medici significa che lei Può farci del male Significa che lei può farci del male Quindi dobbiamo stare super attenti eh, Io mi sto cagando addosso Proprio Voglio essere sincero e chiaro con voi Perché allora eh, tu peraltro Mi sembri anche abbastanza strano Perché stai tremando hai paura? Sono agitato sto tremando aiuto eh, Vedo però tranquillo perché qua c'è una chiave, posso... ce una ah! chiave porca miseria, Ryder, pensavo che fosse la dancing lady porca, porca... lei, c'è porca... lei dove, dove, no, no, no, no, no non farmi senti venire i passi, senti i passi senti i passi allora, eh, dov'è lei però? dove hai detto non... che è? non lo so, ma io ho sentito ok, hai sentito solo i passi, quindi presupponi che sia lei ma magari è un, un cerbiatto che corre dentro... nella scuola può essere, no? sì, giustamente, un cerbiatto fa tutto quel rumore, vabbè sì, sì, è sì. No. sì, sì. Un cerbiatto? Sicuramente. Sì, sì, è un cerbiatto. Allora, um, scusa, dove. Quindi, allora. Quali sono le stanze? Dove dobbiamo andare esattamente? Non, non lo si, so. Non si può aprire perché, probabilmente, abbiamo bisogno di uh, trovare anche. Tipo, altre chiavi per poter sbloccare queste, uh, questi posti. Ho trovato, ho sbloccato un qualcosa. Vieni con me. Ho trovato la pagina della chiave. Arrivo. Allora, grazie della chiave. Questa chiave cosa si fa esattamente con questa chiave? E no, lei? No, no. Dove è finita? Oddio, dove via, via, via. Io l'ho sentita, l'ho sentita anch'io faccio. Ah! Oddio Allora, l'avete vista È lei, questa è la Serbian Dancing Lady Tutti pensano che sia lei E quindi noi ora dobbiamo trovare tutti i suoi segreti In questo gioco maledetto completamente Allora, io um, Ok, ho il Medikit, quindi li posso curare Uh, Ryder, tu come sei messo? Sono morto Mannaggia, no, perché sei morto stupidissimo. Ce l'ho il medikit, ce l'ho il medikit, ce il medico. Ok, vivi, cioè ritorna a vivere. Aiuto, no, no, neanche prima, tu ce l'hai il medikit, te l'hai trovato? Allora, eh, non l'ho più trovato. <ride> mi stai facendo venire gli infarti, porca vacca, io pensavo che fosse la, la, la Serbian Dancing Lady. <ride> Rider, mi stai facendo aiuto, venire. Aiuto, aiuto. Ma poi perché trema sto caspito di... Io non capisco, per... tu tremi un sacco, ma anche la mia visuale trema un pochino. Oh, oh, prendi questo. Prendi questo. Uh, no, lei? Allora, lei? Stai, stai tremando un sacco, Ryder. mi Sta dando fastidissimo al video. Smettila di tremare. Come, come <ride> ma, ma, ma, ti, ti giuro, non sono io, sto fa eh, nulla. Togli la torcia, allora non so perché è tutto strano. Cioè, vi giuro, è lì! È lì! È lì! È, è lì. È lì. Scappa, ma non in Scappa, brutto criminale. Che non sei altro. <ride> la lady. <ride> allora, maiale che. No, no, no, <ride> no, no, no, via the... the... the... the... the... the... the... the... no. Accidenti, brutto stupido, mi hai fatto uccidere. Io non ho fatto nulla. Vabbè, però allora, come, come faccio a rivivere di nuovo? Fermo. Cioè, ti, ti curo io, fermo. Curami, basta che lei se ne vada via, quella dannata psicopatica che non è altro. Mi vedi? Dove sei qui? fermo fermo so, sono fermo sono fermo ma ce l'hai il medico ce l'hai il medico ce, ce l'ho ah ma porca vacca non lo sapevo che stupido che sono stato per fortuna smetti di mettermi il, il sedere in faccia no no no no no no no no no Non no no non ti no no no no no Scendi, scendi, scendi Scendi, scendi! poi no no no no no no vai, Vai, vai, vai, Ok, perfetto. Allora, noi dobbiamo trovare le altre baci perché se no sta qua ci ammazza immediatamente. Quindi chiudi. Spegna la torcia, spegna la torcia, spegna la torcia. Come, Come si spegne? spegne? Come si spegne? F, F. F. F. Ok silenzio. Oh, non si vede niente, non si vede niente. È qui ecco fuori. Ancora, ma cosa. Ryder, si sta mangiando palesemente una, un, un animale. Cosa sta facendo? Ma non lo so, ma non lo so. È un animale crudo, però. Allora, usciamo, se usciamo Perché sennò qua. Se no qua non va bene. Non possiamo andare da questa parte, quindi dobbiamo andarcene per forza da quest'altra parte. Piano, piano, non corre, non corre. Qua lei praticamente ci no, troverà No, no, che a... è, è, è qua, mi segue qua, mi sa quella. E' qua! Che facciamo, Rider? Gira, gira, gira! Allora, Corri. scappa, scappa, scappa. Corri. Dove, dove, dove scappo? No, non si può più scappare, dove vero? Aia! Ah, yeah. Mi ha tirato un coltello! No, eh, qui. No, no, no, è qua. È qua, porca puzzola! Porca puzzola! Quale? Pronto! Rider <ride> E mi hai chiuso dentro No oh, ti ha chiuso Ti lei Io non posso chiudere Sono morto io Siamo morti purtroppo Però uh, siamo di nuovo qua adesso Non c'è ancora oh. lei giusto? In, in teoria no Ok Allora dobbiamo trovare le altre pagine Raider. Um, oh. Tu le in conosci siamo da qui Ok perfetto Sì abbastanza Dovrei già sapere come funziona Perfetto Meno male Allora dov'è La prima pagina Perché C'è una chiave C'è una chiave qui Prendi questa chiave okay. Non c'è nulla Ok, non c'è nulla, quindi è molto marcia come cosa, il fatto che non ci sia nulla. Uh -huh. Perché può avere... Può... Cioè, magari ci ritroviamo davvero lei. Però... Eh, oh, ci sono dei lavandini, belli. Ah, questo è un medikit, buono. Grazie per avermi portato dal medikit. Non voglio vedere... Boy, oh, uh, la Burni sento! Apri ab questa porta e a destra. Apri, apri, apri, apri. Apri, apri, apri, apri. Apri, apri, apri, apri, apri. Apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, destra, Apri, apri, apri, apri, apri, apri. Apri, apri, apri, apri, apri, B buttati in una stanza a casa, buttati in una stanza! Eh, Ci Dobbiamo separare! separare Mannaggia lei! E da me! E da me, è da tu! Oh è tu! Porca! Noo, porca vacca! Allora posso prendere. da me c'è una pagina! me c'è una pagina! Faccio un medikit però Firma, non venire da me, non ti muovere! Che lei ti sente? Non ti muovere! Ok? Non ti muovere, non ti muovere. Ho spento la torcia pure, va bene? Ma non eri mio morto tu, scusa? Sì, Vabbè, mi sono pur... curato, il medico, avevo il meditito Bene, bene, allora andiamo, forza um, Dov'è questa pagina dannata, accidenti? È qui, è qui, è qui Alla to tozza. Eccola. Eccola qua, perfetto Bene, una pagina abbiamo trovata Adesso, dov'è l'altra? <ride> ne abbiamo trovato 10, ragazzi no. Non so se ve l'avevo cioè, già detto, boh, non mi ricordo Però dieci abbiamo trovare Il che è, ne abbiamo trovata solo una Ho oh, un'altra pagina, perfettamente Adesso, um, guardate come è... è bravissimo lui comunque, Ryder io sì, io Io annuso Annuso tutte le pagine <ride> È proprio un tartufo delle pagine Bene, sono contento per te Che almeno riesci ad annusare tutte queste pagine No, no, no, C'è una chiave? Vai, prendi Ok torno indietro. Torno dietro torno indietro. Che... No Via indietro. Mi Torni sa che Di qui non possiamo dare, di cui non possiamo dare sicuro Infatti Ci ammazza, vero? Tutto bene? Non c'è nessuno? Eh, Controlliamo velocemente qui se c'è qualcosa, se c'è una chiave, qualche pagina Una chiave, non c'è nulla Non c'è nulla, non c'è nulla Accidenti! Dove sono queste pagine? Ci servono per vincere e per trovare il segreto della Serbian Dancing Lady Ma stai, con queste chiavi cosa ce ne facciamo? Ci apriamo Bine, le altre B. porte Sì, ti mostro, adesso che abbiamo la chiave B, tu puoi aprire esattamente qui Ah, bene! Scusa, come fai a sapere questa? Ti ricordo eh, io? Io questo posto lo conosco molto, beh. Zitto, zitto, zitto, sì, vieni qua Oh Ryder, è qua, sì, è qua, so, è, qua, so, è so, qua, sta qua, io Sì, spegni No, rider, rider. <ride> Aiuto Vai qua, vai, vai, vai, vai, veloce, scappa più veloce che puoi Più veloce che... Corri, corri, corri, corri, corri <ride> questo non posso dirt'o Mi stai mettendo in giro Apri qui per qua sinistra Apri apri apri A sinistra perfetto Scendi giù Scendi apri, apri Noi, sali, su, sali su Sali su su su su, su. Scendi giù A, sali su Vai apri, apri. Apri. apri, apri. Okay, dove qualche parte, dove qua. vai vai vai vai Vai vai qualche chiudoci qua No no no no no no no no no no no no no no no no no no di qua non ti fermare, non ti fermare, non ti fermare, apri qui, apri qui, scendi, scendi, scendi. qui, apri qui, apri qui, apri scendi, scendi, scendi. apri qui, apri qui, apri qui, apri apri apri Apro, apro. Ho oh, apri Ok. Non c'è più e, dietro di noi? Siamo apri, apri, apri, apri, apri, apri, non mi dire, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, fermo fermo, fermo. spegni spegni spegni no no no no no, no spegni no no no no no <ride> no no è qua. Ci vuole mangiare. Ci vuole mangiare, sì, ci vuole mangiare. no che? no no mi no fatto prendere l'infarto mio no acuto. no no no no no no no andiamo giù, no andiamo okay. giù, andiamo giù, andiamo giù, Vai, vai, vai, vai. Lo sai allora. che se corriamo, se non mi sbaglio, sente? In teoria dovrebbe... Beh, se senalti... no... Apri la porta, apri la porta. Ok, ok, okay. Trano, non, non corriamo, non corriamo. Non corriamo, va bene. Cerchiamo di andare piano e tranquillamente. E cerchiamo di riprendere in mano la situazione. Anche perché abbiamo solo due pagine, Raider. Io ti ricordo che qua si è messi molto male, purtroppo. Eh? Una, una pagina, una pagina. Sì, no. Siamo a tre su dieci. Quindi mancano ben sette pagine se la matematica non mi inganna. Perché poi, purtroppo, a me la matematica a volte mi inganna. No, no, no, no, no, no, no, no, Qua. ma se non mi dici niente, non capisco niente. Tu quando dici faccio pure invece mi ha ammazzato. Aspetta, mi tirato, ok. ha tirato un coltello. C'è, cioè, la pagina. Allora, pagina qua, oh, Ryder no, e poi il medico medico, sì, medico Ok, perfetto. Bene. Adesso ce ne mancano ben 4. Ci stiamo apri, avvicinando qui, a, qui? a apri, il apri, Apri, apri, Apro, apri. Non apri, apri, apri, apri. si muove sta gambuna, ok? Dov'è finita? Cioè no, non lei, perché non la voglio vedere lei, però dico dov'è la apri. pagina? Apro qui apri qui. Ok, allora... Ehm... Che frigatura! Oh. Che frigatura non c'è nulla! Ho sentito dei passi! No, non è vero, non è vero! Corri! Sei sicuro? Io lo sto sentendo qualcosa. Mm... No. È. Va bene, ok, Fida sì, chi è, chi è, è vero. È. Hai, hai ragione, mi dovevo fidare sin dall'inizio. <ride> allora, così andiamo a fare parte. Siamo tipo, tipo... I tizi dei film... <ride> <ride> Dio, mi dovevo fidare! <ride> Non ci sente, Mi ha preso a me. mi Ha preso a me. Ah, cazzo. Non ti muore, non ti muore. Non ti muore, spegni la luce. È, è, è lì, è lì, è bruttina. eh. <ride> è scesa giù, è scesa, scesa giù, è, è scesa giù. Okay. Adesso mi, mi devi curare. Tu a me mi devi curare. Ok, ma se arriva adesso, mi ammazza. Ce l'ho il medikit. Sì. sì fermo, no. fermo. Fermo. Porca vacca. No, non mi dica. Mi sono nascosto in un bagno. Sono stupido, vero? No, mi ha ammazzato. <ride> <ride> Dai, ma raga, ma non è, non è un gioco questo. Ma che cavolo, Doris? Dimmi? Ho, ho notato una cosa. Dove sei? Ah, eccoti qua. Cosa hai notato? Per, non lo so, per un attimo ho visto. Mettiti davanti e, e fissa per qualche secondo quel disegno. Ok, aspetta, vediamo. Rider, ma cos'è? Aspetta, ma questi sono i video della Dancing Lady, raga! È pazzesca sta cosa, oh mio Dio! C'è scritto che è viva, raga, c'è scritto che è viva! Porca miseria! Quindi vuol dire che forse la Dancing Lady è ancora viva e questo gioco potrebbe aiutarci a capire meglio i suoi segreti, altri suoi segreti, attraverso questi misteri che ci sono tipo nelle pareti e in altri posti. Bene! Allora possiamo continuare questi video se vi piacciono, chiaramente. Scriveteci nei commenti se li volete.